L'alba di Bruno Mancini Incarto caramelle di uva passita Con sensazioni semplici e il fascino del brusio Mi spinge lontano, fino All'attimo che corsi morbida Perlate di rugiada, forse le labbra Forse le bacche rosate al culmine dei semi Incarto caramelle di uva passita con sensazioni turbolente e lo struscio di carta con torta mi spinge lontano fino ai giochi tra i muschi, morbida. In un taglio di luce forse le dita, forse le labbra rosate al culmine dei sensi. In carto caramelle di uva passita, con sensazioni allucinanti, io sfascio di stagnola stracciata, ti spinge lontano fino al soffio spento, morbida, domani all'alba, forse una rete, forse le dita rosate attanagliate al collo. Milena Petrarca, donna della pace, di luce il tuo viso,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 Eppure se, di Bruno Mancini, eppure se tu fossi stata violata, il vicino di casa maledetto, se nel fatato mondo d'innocenza tu, come madre baldracca del figlio di puttana, tu fossi stata come vergine immolata nel tempo, defeso, tu fossi stata violata, come gazzella indifesa dal branco di lupi, tu fossi stata violata nella grotta pollaio, come una preda soggiogata,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 Nessuno avrà il tuo scalpo. Modifica il tuo stato, rimuovi l'occupato e vieni al sole. Milena Petrarca, Farfalla di fuoco In te frida grande anima giace, in te fuoco si accende donna divina.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 Eppure tu mi chiederai di illuderti tra i petali gialli di quei cespugli sbocciati ieri, il bosco delle nebbie dense, un di rifugio per i tuoi fantasmi. Eppure tu mi sceglierai caronte di quel naviglio a punta gialla, traghetto di incoerenze, fermo da ieri sul turbine torrento delle tue antiche trepidazioni. Eppure tu ti mostrerai distesa sul tuo divano verde accanto al fuoco smorzato ieri per vivere la sfida alle donine nude sensuali sul canale 900. Eppure tu mi spingerai a rompere la porta, dalla cornice verde a guardia del tuo letto, dipinta ieri, per le tue nuove notti di baldoria, ingresso ai inviti. Oppure tu mi incanterai col tuo dilemma a penna verde.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 quando lamentosi gli uccelli gridano, quando li impedisce la loro terra e il gelo, uno stormo dopo l'altro attraverso il bluastro cielo, laddove calore, sicurezza, pace, pane, vita, per mantenerli come la libertà, per ordinarsi il reggimento maestoso, poi sopra i mari dei mari volando via, chiamare il nome Lettonia.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 dalle ginocchia, al breve tratto dove concentra osceni paradisi, osceno e paradiso, il ruvide pigiare sul suo perduto senso del reale, enfasi immacolata, sbaraglia il trucido bivacco, ma lei non gode. Fingiamoli Coriandoli, di Bruno Mancini Questi brandelli di giorni, stelle filanti, queste ossessioni di vano. Lucio Rinaldini, non al mare. Non ha mare questa città, non ha canzoni, ci portano le passeggiate festive sempre alla ferrovia dove i treni che vengono da lontano sferrando spostano l'aria, stipulando la brezza e il fragore libero delle onde. In due mangiavamo un gelato a cavallo di un muro, un piede sfiorava l'abisso, l'altro saldo sui ciottoli, così credevamo fosse la vita sospesa tra cielo e terra e noi eoni eternamente giovani, emanazione di luce, arbitri tra sogno e realtà.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 Mangiamoli coriandoli di Bruno Mancini, questi brandelli di giorni, stelle filanti, queste ossessioni divano. Vale. Un po' confusi nel prima con il poi avvinti e tu, tu, tu mi inviterai in fine mia al brivido più lungo. La riga la pesca, Notre-Dame-de-Paris. Sta bruciando tra grandi fiamme. Notre-Dame-de-Paris, cattedrale, portano ceneri e canti bardi ai venti. La chimera durevole si affaccia dal davanzale ai giovani piccioni che si precipitarono giù nel diluvio dei peccati, che allagò di nuovo Parigi confusa. Abbaia e la Place de Greve con i cani d'andaggi. Un'abile boia in picco esmeralda, una madonnina vestita di bianco, perline rosse a scatti arrotolate lungo il marciapiede. Ma la capra di esmeralda è fuggita dai sespugli di cardo. Esmeralda tra le lacrime rise, canto e ballò con un zinga, dimenticanti e con delle bandieri, tanto colpevoli quanto innocenti. Mai a lei nascerà il promesso salvatore per ordine di un gran signore non secondo le nostre profezie. Mattone dopo mattone la cattedrale viene ricostruita. Per linea la caviglia, di nuovo la collana agita. Chi riusciterà? I nostri morti Abba e uno la place di Griva con i cani d'andaggi.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 Amen. Mm -hmm. di Bruno Mancini Desiderate notti, quando solo si sentiva muovere, senza cosa incantata una mano sul cuore, ed era niente fin anche l'eterno. E la dolcina lo spaccava, fiore di neve su azzurro, stelle sul mio cammino, e una scala mostrava e velava, e tu che pure velavi. Cieli nel chiuso di una stanza, alti sopra di somana speranza, speranza di ritorno, solitario a carpire vole d'affetto, veloce abbaglio che la mente perdona e chiuderò nell'ossessione incerta.